buonasera a tutti è un piacere essere qui con voi per chi non mi conosce il mio nome è rossella pani oggi faremo una lettura angelica valida per 15 giorni a partire da lunedì 2 maggio 14 giorni in realtà fino al, a domenica 15 maggio 2022 ok utilizzeremo tre mazzi di carte abbiamo le carte dell'arcangelo michele abbiamo le carte di guarire con le fate di Dorin Virtu stampate da My Life in Italia e poi abbiamo le carte delle fatte sempre delle fate di Dorin Virtu che eh, sarebbero i messaggi ma magici messaggi delle fate. Ok? aspettate che ho lasciato una carta dentro il, il pacchetto ok prima di iniziare io uso fare una preghiera di protezione all'arcangelo michele per connetterci con le frequenze angeliche della coscienza dell'arcangelo michele della coscienza micaelica per chiedere protezione guida e assistenza affinché voi possiate ricevere i messaggi più giusti per voi e per il vostro massimo bene iniziamo invoco la divina presenza divina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 aiutarci a sintonizzarci nella frequenza dell'amore e della gioia più puri ed incondizionato.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 A tutti gli esseri di luce che stanno partecipando in questa lettura angelica, adesso con amore vi chiedo di scegliere il gruppo A in anticipo: A, B o C? Mettete la mano nel vostro cuore e chiedete all'arcangelo Michele qual è il gruppo più giusto per voi, perché eh, la lettura verrà suddivisa in tre gruppi differenti. Iniziamo con la stesura delle carte: scegliamo Innanzitutto la carta del, eh, dal mazzo dell'Arcangelo Michele, ecco una è caduta in terra, eh, del gruppo A la raccolgo perché fa parte della lettura. Quindi sono uscite due carte, quella che è caduta più quella quindi una riguarda prega, e l'altra chiede all'Arcangelo Michele eh, per chiedere aiuto in questa situazione. Quindi tutte e due rivolte alla preghiera. Quindi rivolgersi chiaramente agli angeli, alla coscienza micaelica e all'Arcangelo Michele. Andiamo a vedere il secondo eh, il gruppo B, ammetti la verità a te stesso e agisci di conseguenza. Ok, andiamo. A vedere la, cra la carta per il gruppo C, vediamo un po' cosa esce. La persona di cui sta chiedendo merita la tua fiducia. Bene bene. Adesso vediamo le carte delle fate. <coughs> gruppo A connettiti con la bellezza ok vediamo gruppo B indipendenza gruppo C è caduta la carta si, sì, onesto sia sì, onesta con te stessa o con te stesso ora vediamo le altre carte, prima carta, connettiti con la natura, gruppo A, G gruppo B, è facile che, fare questo, è facile che possa arrivare quello che tu stai chiedendo o stai cercando, Terza carta, eccola qui è volata, ammetti a te stesso i tuoi sentimenti quello che tu senti quindi fai chiarezza con te stesso praticamente è la stessa identica carta che è uscita nel mazzo precedente ok Bene, iniziamo la lettura col primo gruppo. Abbiamo detto che l'Arcangelo Michele, per le persone che appartengono al primo gruppo, sta invitandovi a chiedere il suo aiuto, a invocare l'aiuto dell'Arcangelo Michele e degli angeli in quanto in questa situazione è necessario e utile pregare. L'Arcangelo Michele vuole sostenerti in questo progetto, in questa, in questa tua idea, in questo tuo bisogno di aiuto, eh, stai tranquillamente. Stai tranquilla perché l'arcangelo Michele vuole darti a una mano, vuole aiutarti. Ma è molto importante che tu ti rivolgi a Lui con un'intenzione pura di amore, col cuore aperto all'amore perché eh, Lui può intervenire solo in casi di estrema necessità. Quindi, più preghiera, più intenzioni pure di amore rivolgiti eh, a lui perché lui potrà darti una mano in questa situazione e eh, devi anche uscire da tutti quei pensieri negativi che ti stanno eh, tormentando da questa cap oscura che ha intorno alla tua testa perché sei veramente eh, troppo stressato troppo stressata energeticamente parlando hai bisogno di cambiare energia è importante connettersi con la natura è importante concentrarsi sulla bellezza della vita allora eh, prima carta connettiti con la natura perché ti può aiutare a uscire da questo caos energetico e mentale che stai vivendo in questo momento e ti può aiutare a guarire la tua anima, a guarire il tuo cuore, a riequilibrarti energeticamente, a radicarti alla terra, a uscire da quello dalle, per scendere un po' dalle nuvole, per eh, radicare proprio i piedi alla terra, essere più nel tuo corpo, essere più concentrato, concentrata, connessa. Perché per essere connessi agli angeli, per essere connessi al mondo spirituale, per essere connessi con la tua anima, è fondamentale essere radicati è una è una non è veritiera eh, la, eh, il pensiero che magari puoi fare o, la, o il fatto di pensare che stare nelle nuvole possa significare stare in un mondo spirituale perché il mondo spirituale la porta di connessione con la tua anima con gli angeli e il tuo sacro cuore per fare questo c'è bisogno di radicamento perché è molto importante utilizzare l'emisfero destro della connessione ma anche quello sinistro. Della razionalità devono viaggiare insieme. Se usi troppo quello sinistro, non, non sei nel cuore, non sei nell'anima. Se usi troppo quello destro, sei troppo espansa e sei poco radicata. Invece, ci vuole equilibrio per fare questo. La natura ti può aiutare, dice l'arcangelo Michele. Bellezza sta a significare eh, connettiti e concentrati sulla bellezza della vita, ma sta anche a significare che tu sei un'anima bellissima. Sei una bellissima donna, sei un bellissimo uomo. Hai delle caratteristiche diverse sono caratteristiche soggettive. Esci dal giudizio di te stesso e di te stessa. Smettila di criticarti, di, crit di criticare l'interno te stesso, te stessa e di criticare l'esterno gli altri. C'è bisogno di concentrarsi sulle cose belle della vita. La vita è un dono prezioso e meraviglioso. Concentrati sulla bellezza che la vita ti sta offrendo e sii grato per tutto ciò che hai, ogni singolo momento. Bene, per il gruppo A si è conclusa la lettura, iniziamo col gruppo B. Allora, per il gruppo B l'Arcangelo Michele sta dicendo che è venuto il momento di ammettere la verità eh, con te stesso e di agire di conseguenza. A qualche livello il tuo ego si sta, intromettendo, eh, si sta intromettendo, scusate un attimino che il mio cagnolino ha bisogno, un attimino... <ride> abbiamo risolto. Eh, quindi tornando alla lettura, assolutamente l'Arcangelo Michele dice che eh, devi, devi trascendere l'ego, uscire dall'ego, essere sincero e sincera con te stessa. Gli errori che hai commesso fanno parte dei eh, risultati che hai ottenuto, perché azioni e pensieri che tu hai avuto o fatto in passato sono il risultato del presente, ma questo non vuol dire che ti devi punire, che ti devi penalizzare che devi criticare o criticarti non ce ne bisogno perdonati non hai fatto niente di male eh, il fallimento provvisorio non è un fallimento definitivo è semplicemente imparare dall'esperienza quindi assolutamente puoi recuperare hai tutte le capacità e le potenzialità per farlo il tuo obiettivo è quello di trovare l'indipendenza non solo economica ma anche indipendenza da altre persone che possano essere parenti amici o fidanzati e fidanzata hai bisogno di eh, ritrovare la tua um, identità il tuo pieno potere e questa carta è una carta che ti sta dicendo è possibile fare questo ok assolutamente puoi raggiungere questo eh, questo livello eh, è importante lavorare tanto su te stesso e te stessa si è commesso degli errori in passato non preoccuparti adesso che hai capito che quella non era la via puoi cambiare direzione riprendere perché la vita è fatta anche di queste sfide, eh, ma adesso se hai sbagliato una volta non sbaglierai mai più e quindi ora sai cosa devi fare per raggiungere i tuoi goal, i tuoi obiettivi. Quindi l'Arcangelo Michele e gli angeli sono con te, ce la farai e sarà anche molto più semplice per te raggiungere questo tuo desiderio, questo tuo sogno, questo tuo obiettivo del cuore e dell'anima. Bene! Eh, arriviamo a parlare mh, a fare la lettura angelica del gruppo c eh, assolutamente la persona ti sei posto o ti sei posta una domanda in riguardo a una persona in particolare, eh, questa persona merita la tua fiducia, questa persona è una persona amorevole e gentile, è una persona che ti è stata mandata dal cielo, abbi rispetto di te stesso o di te stessa, ma anche degli altri, perché se in passato sei stato ferito o ferita o hai sofferto, questo non significa eh, che devi dubitare eh, delle persone, va bene? Quindi eh, questa persona è una persona amorevole e gentile, una persona eh, che veramente eh, ti è stata mandata per un motivo superiore. State a scoprire eh, quale sarà in questo motivo, va bene? Perché dentro di te le risposte le hai chiare, solo leggo che si intromette e ti mette, eh, ti mette paura. Okay. Assolutamente entrambe le carte parlano di essere onesti con, di essere onesti con noi stessi, quindi sii onesto con te stesso, ascolta il tuo sentire, ascolta i tuoi sentimenti perché i tuoi sentimenti dicono la verità, tu conosci la verità, eh, non hai bisogno di persone esterne che ti confermino questa verità perché questa verità è dentro il tuo cuore, è scritta nel tuo cuore, eh, ascoltalo, ascoltalo quello che l'anima ti sta cercando di dire sta cercando di dirti in tutti i modi eh, e te lo sta dicendo eh, molto chiaramente eh, veramente lascia andare i pensieri negativi i dubbi e le paure prega purificati radicati e lo stesso consiglio che abbiamo dato al gruppo a lo diamo anche al gruppo C: uscite per piacere un pochino di più nella natura le giornate adesso sono più lunghe sono più belle hai bisogno di rigenerarti hai bisogno di di pensare meno di dubitare meno di te stesso di te stessa e degli altri bene io sono felicissima per questa lettura meravigliosa eh, vi auguro questi 14 giorni di eh, connessione con gli angeli e con l'arcangelo michele presto riprenderemo le letture settimanali ve lo prometto eh, volevo ricordarvi che mi occupo di facilitare la guarigione con, negli altri con le frequenze di luce per chi è interessato, potete fare da una a quattro sessioni per ritrovare equilibrio in tutti i livelli. Mi occupo di facilitare letture angeliche come connessione diretta con l'arcangelo Michele o con l'utilizzo delle carte. Volevo ricordarvi che a partire dalla settimana del 16 maggio inizierà il nuovo percorso di coaching avanzato. Per imparare a connettersi con le nuove frequenze di luce un percorso di due mesi dove imparerete tutto dalle basi a livello avanzato è un percorso straordinario abbiamo appena concluso il primo corso di due mesi con gli studenti della classe precedente che presto lasceranno le loro testimonianze se siete interessati mandate la candidatura però prima di farlo guardate il video dove spiega di che cosa si tratta di quanto eh, dove vi spiego i cinque errori commessi dagli operatori di luce e i tre eh, segreti per che se applicati possono risolvere i cinque errori precedenti quindi assolutamente è un percorso straordinario e completo e se sei interessato se sei interessata non esitare a contattarmi eh, volevo ricordarvi che c'è anche il percorso di mm, come dire di connessione con gli angeli quello è online e scaricabile quindi se siete interessati contattatemi anche per questo e presto inizieremo i percorsi dal vivo eh, dal vivo intendo di persona appena la situazione migliora eh, migliorerà un po in giro eh, assolutamente riprenderemo con i corsi dal vivo con i seminari dal vivo io vi saluto vi abbraccio e vi auguro una un, insomma questi 14 giorni pieni di gioia d'amore di entusiasmo connettetevi con l'arcangelo michele e tutto andrà per il meglio un salutone a tutti ciao ciao